Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer Ragazzi non perdiamo tempo a dire come state, salve, tutti. Allora perché c'è gente qua sotto che veramente su Wilder Ring sta uscendo pazza per uh, dire, dire Oh come trovo l'ingattesimo, come trovo queste armi, madonna Aspettate, aspettate, guardatevi una piccola guida come questa e vi dico Subito subito come trovare quel bastone più la magia e avete fatto Dovete solamente sconvincere due boss Uh, in una mezz'oretta sì, sì, Ci vorrà una mezz'oretta Mi raccomando state anche attenti ai, ai nemici che troverete Sulla strada Quindi uh, il posto Dove andare è questo Ok superare questo Avamposto pieno di nemici Mi raccomando non fateli fuori Tanto non servono a nulla Proseguite proseguite Mi raccomando ragazzi Accertatevi che nel vostro inventario avete mille rune perché dobbiamo anche comprarci l'incantesimo Quindi mi raccomando, se non avete queste mille rune, farmate, uccidete questi bastardi e avete fatto, ok? Quindi proseguite, proseguite, andate sempre avanti E invece volete farmare rune per andare in quel posto, uccidete sto tizio con l'arco in mano, tanto non ci vuole niente. Basta che gli date un piccolo colpo alle gambe. Gli fate veramente un sacco di danno, lo uccidete. Una volta ucciso, vi darà sicuramente mille rubbi. Ok, ora tornando a noi. Noi dobbiamo andare in questo posto quindi al uh, ponte del sacrificio. Ok, siamo arrivati, non ci basta che andare in questo posto E troveremo un, una sottospecie di troll enorme con un bastone Eccolo là Io evoco il mio cagnolino perché eh, così è più semplice Facciamo subito subito Eccolo qua che si alza Siete tutta ore, Eccolo. si alza e, e comincia la festa non vi basta che ucciderlo, e come potete vedere, ha in mano il bastone, quindi ce lo dropperà una volta morto. Ecco, in questo modo: ok, una volta che è morto, i suoi compadres qua uh, si arrendono. Io invece non li risparmio perché mi piace ucciderli e farmare rune. Come potete vedere, ne ho quasi 4000. Quindi mi raccomando, fatevi almeno mille rune perché vi serviranno per uh, acquistare l'incantesimo. Ok, qui troveremo un altro oggetto, un altro oggetto che vi potrebbe servire. Uno scudo, ok? Basta trovare un, uh, uh, un passaggio segreto sottoterra, quindi quel piccolo dungeon, e lì troverete il baule. Ok, ok, sta qua vicino dove abbiamo ammazzato il troll enorme Basta solamente trovare l'ingresso e avete fatto Poi scendete giù Non fateci caso a questo Scendete giù e lo trovate Ok una volta cazzeggiato con quello scudo dobbiamo andare in questo punto della mappa Se volete potete anche teletrasportarvi e... e avete fatto Mi raccomando fate attenzione a questi fiori appena sono arrivato qua già sono morto Non mi hanno fatto neanche alzare quindi sono morto quindi fate attenzione C'è il dungeon qua sotto E qui vabbè la box fight Quindi qua sotto troveremo il tizio da sconfiggere Ma è facilissimo Equipaggiatevi con un'ascia E il cane e avete fatto cioè Non ci vuole niente Eccolo qua Il nostro amichetto Evochiamo il nostro cagnolino E farà tutto lui Però se volete aiutarlo Fate come volete Tanto lui lo avvelena Perfetto, ok, una volta che è morto, proseguiamo. Un nemico abbattuto. Proseguiamo, eccolo qua, eccola la stanza. Ok, ci possiamo anche salvare qui, la... tocchiamo la grazia, andiamo avanti, apriamo questa porta e incontreremo il maghetto. Ok, si fa shopping, ve l'ho detto Fatevi un paio di rune Io mi prendo il primo incantesimo E poi mi prendo quello con la X sopra Da 1500 rune Compro questo E compro il terzo Poi quando avrò la Intelligenza A quel livello Potrò usarlo Ok Detto questo ragazzi è stato semplicissimo, cioè non ci è voluto niente, adesso proviamo questo bastone e vediamo quanto è forte. Lo vorrei tanto provare quell'avamposto che incontriamo all'inizio, dove stanno tutti quei soldati e quel rompicoglione con lo scudo enorme, la lancia, che usa i cheat. Andiamo lì e lo proviamo. Eccoci qua, ecco il bastato davanti a noi. Non l'ha preso. Ok, proviamolo con questo. Consuma, come potete vedere, l'incantesimo blu in alto sotto la vita rossa. No, il video finisce quando muore questo. Ok, l'ho finito. Ne bevo un altro po'. Guardate come gioca questo. Guardate. Questo botto di un cavaliere. Mazzo. Ok, chiamo Scooby-Doo. Alice ah, è morto, ah, è godo. Quindi, ragazzi, spero tanto che il video vi sia stato utilissimo. Uh, abbiamo trovato il bastone all'incantesimo. Abbiamo farmato un paio di rune, abbiamo ucciso un paio di nemici e ragazzi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!